In questo nuovo video, allora, qua adesso sul letto del PC che sposteremo qua sulla scrivania, l'ho staccato da tutto, l'ho pulito alla grossolana da tutta la polvere perché c'è veramente uno smacello. Vi faccio vedere da sopra e adesso andiamo a fare una modifica, sistemarlo un pochino ok, Questo è il PC, oggi andremo a montare queste due cose qua. Sono delle prolunghe per i, i cavi interni, andiamo a togliere il pannello frontale, abbiamo il collegamento quello della scheda video, mamma mia quanta polvere, abbiamo questo collegamento, questi sono i cavi che andremo a aggiungere. Vedete qua ci sono altri cavi che sono tutti quelli per le schede video aggiuntive. Fate questo ovviamente a corrente staccata. Andiamo ad aprire il nostro cavo. È un cavo slivato, quelli con la retina. Apriamo, poi più avanti ci andremo a mettere anche le clip, quelle per renderlo, cioè tenerlo più allineato possibile. Questo e lo attacchiamo qua. Ok? Poi prendiamo qua, dovrò farli passare da sotto, comunque questo qui andrà a... Attaccato ovviamente qua sopra, non potete sbagliarvi perché c'è un pin che è quadrato ed è solo in un verso. Quindi, così è montato. Andiamo a prendere anche quello col connettore, quello grosso per i 24 pin per l'alimentazione anche questo andremo a sistemare con i cavi quelli con le clip quelle per i cavi apposta ci sono i due le clip e i due quadrati ai lati Teorie. ok è fisso questi li raddrizziamo un pochino Questo è come si presenta il, andiamo, il cable management del mio pc, intanto sistemo okay, la videocamera Andiamo a, intanto a tirar fuori il cavo quello della scheda video in modo che non si veda ok ci sarà da rifare parecchie o questo che passa di qua non so perché è stato fatto passare state fatti passare in maniera assurda dei cavi dovremmo ricollegare riattaccarlo con le fascette comunque ci Tiriamo fuori, non so come, in qualche maniera il connettore. Ok, poi ci passiamo di qua l'altro connettore. Ok, eccolo qui. Mm -hmm. Ok, e adesso dobbiamo attaccarlo. Ok, in qualche modo sono riuscito a sistemarlo facendo passare dalla fascia di cavi qua, l'ho fatto passare dietro e sono riuscito a bloccarlo qui dentro il case. Poi un giorno mi metterò qua e rifarò tutto, smonterò tutto e rifarò tutti i passaggi dei cavi magari ai lati, o in qualche modo adesso andiamo a rimontare, vediamo, andiamo a vedere se si chiude. Sopra sì, sotto, <ride> abbastanza dubbioso, questo è l'effetto finito, come vediamo qua ci sono i cavi, vi faccio vedere, con i, questi sono i cavi slivati, quando poi ci sarà la fascetta qua saranno tutti orizzontali, adesso vedrò se metterlo oppure no, comunque l'effetto è decisamente diverso rispetto a prima vedere i cavi gialli qua e qua la fascetta questa qua con tutti i cavi... Che non era bello Così diciamo Molto più estetico Poi dovrò Quando ci saranno gli SSD Tutta questa parte sarà coperta Il cable management Sarà decisamente migliore Queste qua verranno spostati Legati meglio E tutto quanto Ok adesso ricolleghiamo il tutto E vediamo L'effetto con il PC accesso. Ok adesso il pc è qua sotto Qua si vede la videocamera nel riflesso Adesso lo accendiamo E vediamo l'effetto che, che fanno i cavi con le luci Non so se si vede abbastanza Direi che L'effetto che comunque si vede è decisamente meglio perché non si vedono quei cavi gialli brutti tutti colorati Ma si vede un unico cavo non so se si vede tantissimo perché c'è il riflesso del vetro Ok spero che questo video vi sia piaciuto Prossimamente il prossimo video probabilmente non so adesso bene quando uscirà Comunque andremo a fare anche un vediamo se arriva una modifica alle ram Sempre una modifica così estetica e anche un po' Di prestazioni cioè andremo a montagli un dissipatore con dei led sopra e vedremo di farli funzionare questa è la modifica i cavi per quei cavi slivati per l'estetica dei cavi non mi piaceva assolutamente vedere quella tutte quelle fasce di cavi con le fascette tutte quelle robe lì poi andrò a sistemare meglio i cavi quindi a rifascettarli legarli bene in modo che Ottimizziamo lo spazio E che non si veda tanto I cavi Si veda meno possibile Si veda più pulito possibile Anche dietro Perché adesso passare i cavi È veramente un incubo Cioè dei cavi, di, Un incrocio di cavi Una ragnatela Che manco Spider-Man Riesce a fare Cioè È una roba assurda Quindi Questo video finisce qui Per oggi è tutto E vi aspetto al prossimo episodio Salute trizante commentate e iscrivetevi.